campana mia sono in coppa sta pelle a sinfonia in un silenzio d'alba ma mi riporta mo cuo primo sole l'angoscia e mi senti soltanto un osso e sento gli aste ma o cielo. e sento l'aria che pogna sta carne e sento gallo infame vicino a morte a cristo come ricorda o tradimento No, no, la scritta no, pensavo di perpendere. No, no, no, no, no, no. Vogliamo sentire un attimo l'autrice. La, la per me la poesia è un'espressione dell'anima, io scrivo di getto, è un linguaggio dell'anima. le altre forme di arte, sono, sono linguaggi che per me sono strumenti dell'anima, eh, perché eh, come diceva appunto Kandinsky, eh, l'occhio è... No, no, cioè praticamente le arti sono strumenti che si avvalgono delle, mo delle molteplici corde dell'anima, quindi, eh, siccome eh, sia come poetessa, come elettrice, anche come cantante, anche se come persona... attrice, vabbè, eh, sto anche sperimentando l'arte drammatica, eh, cerco di esprimere tutte le esigenze espressive della mia alma sì. e eh, come poetessa scrivo già da, eh, sin da bambina, avevo 10-11 anni e, ed, è, ed era un momento liberatorio eh, è cioè l'anima che ad un certo punto uh, entra in uno stato di, di trans, uh, una forma mistica e, e che uh, si esprime attraverso il linguaggio della scrittura mentre per la pittura uh, uh, Succede la stessa cosa, è un'esigenza dell'anima che si esprime attraverso, uh, attraverso la, la, la pittura, attraverso, rispetto ad altre. Ma in realtà um, nel tempo tutta questa divisione non esiste. Ah, poco sa, tu, tu sei la rappresentazione non esiste la divisione, Non esiste una visione. sei un artista completa. E come um, uh, presidente delegata della regione Lazio, della DILA, posso dire che il messaggio della DILA è quello di, uh, di portare avanti il discorso della bellezza come espressività dei talenti dei talenti senza limiti di età di, di nazionalità di, di linguaggio stesso artistico uh, i molteplici talenti che si esprimono come ben sap sappiamo anche attraverso l'antologia che è scritta uh, da, da vari da numerosissimi poeti e artigenti ha no, una, sì. una sua sì. sezione ma si tiene che uno la, la e in proprio per, per avvalorare questo discorso uh, l'arte eh, si avvale di, di linguaggi universali che superano uh, qualsiasi barriera vanno oltre uh, qualsiasi uh, pregiudizio uh, razziale, culturale Uh, e quindi è veramente uno strumento di pace uh, di tutti i popoli e, e quindi uh, non solo gli strumenti ma anche il messaggio che, po che porta avanti l'antologia e uh, l'associazione la, la, la, Diva del mondo è proprio quello di, di, uh, di promuovere l'arte in, in tutti i suoi linguaggi e, e di promuovere i messaggi di pace di solidarietà di, di amore, Di universale. Amore, diciamolo, di amore diciamolo no, assolutamente eh? a proposito e, e, di... di me, tu hai un progetto, no? in questo sì, senso. Sì, assolutamente sì eh, infatti eh, stiamo appunto con Chiara Pavoni ha messo a disposizione questo questa, questa sala bellissima del, dell'interno numero 4 volevamo presentare i vari artisti eh, sia pittori che poeti che eh, musicisti o attori eh, in questa sala con una scadenza quindicinale a partire da marzo e magari troviamo delle sinergie fra le arti sicuramente, sicuramente. E, e poi magari possiamo anche far conoscere Uh, monograficamente un pittore o un poeta o un attore sotto quindi di, no, sotto l'ala di Bruno Mancini il nostro popolo sì, sì. che lo chiamo io sì. che um, ringraziamo intensamente perché ci ha dato la possibilità uh, uh, di essere qui di conoscerci, eh, è stato un grande piacere conoscere Uh, lei che non lo conoscevo, quindi eh, andrò a leggerlo assolutamente, lei eh, ti mancava un grande Mi pezzo mancavo, della vita. Sì, <ride> Ma non solo lei, tutti <ride> voi, io sì, conosco sì, qualcuno sì, con cui ho collaborato, uh, la Milena Petrarca con cui ho collaborato, uh, la Milena Petrarca che è, è stata anche premiata di nuovo come premio 8 <ride> anni, so, per la terza <ride> volta, ed è la presidente della Maglia Grecia della Latina New York. Eh, con cui ho collaborato ci ci bella, la... di... sì, anche lei, lei, la... decidera, lei è di... eh. una delegata anche per New York con mie, vabbè, lei poi lei sta, ci parlerà della... lei. del sì, suo impegno su questo eventualmente. Eh, e quindi eh, questo nuovo anno 22 speriamo che sia che un portatore di cose belle di ripresa di creatività e di eh, diffusione di, di tutto il messaggio artistico eh, portato avanti Beh. da Bruno Mancini con l'Associazione Vino. Eh. Benissimo, allora un altro applauso, ma va bene, <ride> davanti a quel bar che non esiste più io vi rivedo ancora tutti lì capelli lunghi pantaloni a zampa d'elefante un mazzo di carte una sigaretta in bocca e via coi sogni le tante emozioni seduti sui gradini di quel grande bar Eravamo insieme sempre tutti là A parlare d'amore, di guerra e libertà Dell'ultima canzone e la contestazione Ma poi passa lei Ti sono partiti verso la città, per inseguire il sogno della libertà. Caffelli bianchi in jeans e al nipotino, la spesa da fare, la pensione da incassare. Ma stringi nel cuore i ricordi di allora. Io. di fiori una sosta alle emozioni della giovanità. Gio Carto caramelle di uva passita, con sensazioni semplici, e il fascino del brusio mi spinge lontano fino all'attimo che colsi, morbida, perlate di rugiada, forse le labbra, forse le bacche rosate al culmine dei seni. incarto caramelle di uva passita con sensazioni turbolente e lo struscio di carta contorta torta mi spide, lontano, fino ai giochi tra i muschi, morbida, in un taglio di luce, forse le dita, forse le labbra rosate, al culmine dei sensi, Incarto caramelle di uva passita con sensazioni allucinanti e lo sfascio di stagnola stracciata mi spinge lontano fino al soffio spinto, morbida, domani all'alba, forse una rete, forse le dita rosate attanagliate al corpo.